Ciao amici, benvenuti nel mio canale. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like e io vi lascio al video. Andate a vedere di cosa si tratta. anche due patate, vedete voi questa è un po' più grande, questa è un po' più piccola ma vedete voi e le taglio anche queste a pezzi perché le metto a cuocere insieme a cavolfiore io le taglio così che abbiamo fatto cuocere cavoli e patate li schiacciamo tutti con una forchetta fare, eh, cioè facciamo tipo una purè una purè un po', un po' grossolana eh. ora nella pirofila andiamo a mettere metà del contenuto della ciotola qui cioè metà della purè che abbiamo fatto metà del contenuto della ciotola metà, guarda che la butto dappertutto Mettiamo nella pirofila il cavolfiore e le patate schiacciate, così facciamo un bel strato in questo modo. Vediamo che cosa ne esce, eh, ragazzi, è la prima volta che lo faccio. Vediamo un pochino, ne metto ancora un pochino, dopodiché... Ok. così ora andiamo a mettere della scamorza affumicata la mettiamo qua sopra io ci metto anche della mozzarella poi ci va anche un po' di sale il sale si poteva anche già metterlo nel composto, ma io lo metto sopra. C'è la, la scamorza affumicata che dà un po' di quel sapore eh, un po' salato. La sbricciolo bene tutta così. Un pochino di sale ce lo metto, però. Guarda, ci ho messo una mozzarella. Poi vi regolate voi ci metto ancora un po di formaggio adesso uso l'altra parte di impasto e copro tutto lo ricopro tutto per bene Ci metto ci andrebbe anche un pochino di eh, prezzemolo tritato io il prezzemolo me lo conservo in un barattolo in frigorifero lo trito un bel po lo metto sott'olio e così mi dura un bel pochino mi dura un bel po mi metto poco poco ah. ci metto un po di sale così ci metto ancora la scamorza in questo modo me la taglio a pezzi la mozzarella che ho avanzato sono curiosa di assaggiarlo non avete idea la mia curiosità e ci metto ancora un cucchiaio di parmigiano grattugiato. E alla fine ci metto del pane grattugiato così fa una bella crosticina. forno a 200 gradi per 30 minuti forno ventilato se invece il forno statico lo lasciate in forno per 30 minuti però a 190 guardate che meraviglia guardate che bello è proprio sto cavolfiore è venuto che è una fine del mondo ora è da tagliare e da assaggiare uh, come scotta scotta scotta scotta guardate come fila